Vi devo solo ringraziare dell'invito, è un'esperienza esaltante perché alle 11.30, alle 11.45 siamo ancora in questa sala con gente della società civile che fa domande, quindi vuol dire che la partecipazione è stata massima e non si può chiedere di più.